ehi hey là salve a tutti buonasera e bentornati di nuovo al mio canale allora oggi vedremo come trasformare un laccetto di scarto di di raccetti ferma da computer in un ferma batteria con semplici oggetti andiamo a vedere come si fa eccoci qua allora innanzitutto vi consiglio sempre di mettervi per ogni lavoro uno straccetto da battaglia come questo che uso io allora andremo a vedere come trasformare questi semplici laccetti con velcro in una ferma batteria di queste qua lipo quindi ci servirà un laccetto ago e filo poi filo nero o verde scum un filo color scuro poi se volete abbellire come voglio provare a fare io Ehm, vari fili di colore diverso ho tre tonalità di verde e un azzurro e poi ci servirà un altro pezzo fondamentale che è una di queste ghiere queste griglie prese da una vecchia torcia e si era rotta eh. ho recuperato questo pezzo qua e dopo che si era rotto il cordino allora l'ho tenuto mettendo il filo, bisogna praticamente con l'ago cucire, qua ho già iniziato, dopo giudicherete voi le mie cuciture, io non ho mai cucito in vita mia, qua eh, c'è venuto parecchio tempo ma adesso diciamo che io lo volevo un po' colorato, ci ho messo un po' di filo così colorato e soprattutto siamo sicuri che non si stacca più, possiamo tirare quanto vogliamo ma per toglierlo dobbiamo tagliare o spaccare la plastica qua e quindi è veramente resistente quindi, quindi questo è il progetto finito E spero che questo video vi sia piaciuto così è giusto una roba carina se volete risparmiare soldi se volete risparmiare soldi ma <coughs> no, avete voglia di fare qualcosa voi questo l'accetto è anche abbastanza semplice da fare, basta avere una leggera conoscenza sul cucire cioè sapere come far passare il filo senza bucarsi un dito e ci salutiamo qua con il progetto. Ciao.